Ciao sono Marco, sono qui al centro di una porzione di questo importantissimo sito archeologico che per fortuna Oh, purtroppo è aperto al pubblico. Purtroppo perché eh, le persone ne fanno un uso devastatorio. E per fortuna perché almeno io posso godere di questa fantastica energia. Io e il fedele amico a quattro zampe che sta qui sotto. Ci siamo fermati un momentino per ritemplare le membra della nostra corsetta. Fuori c'è un sole molto forte e ci stiamo. Eh, o meglio, sto cercando di far recuperare King eh, un po' qui al fresco. Approfitto di questa brevissima sosta per eh, darti un'altra piccola pillola di formazione off-road. Einstein disse, non cercare di diventare una persona di successo, lui disse un uomo di successo, ma in realtà intendeva una persona, non era né uomo né donna, non cercare di diventare un uomo di successo, cerca piuttosto di diventare un uomo di valore, quindi uomo o donna che sia, una persona di valore. E come si fa a diventare una persona di valore? Cosa fa una persona di valore? È semplicissimo, produce valore. E produci ancora più valore nel momento in cui questo tuo produrre qualcosa... Non è legato ad un compenso. Devi produrre valore se vuoi essere una persona di valore. E a maggior ragione diventerai ancora più di valore se lo fai senza alcun compenso. Non devi essere per forza pagato o pagata per produrre del valore. A maggior ragione produci valore per quelle persone che non conosci. Produrre valore poi diciamo che è abbastanza soggettivo anche perché eh, quello che ha valore per me potrebbe avere meno valore per te. Ma nel momento in cui io mi sento appagato, o magari tu ti senti appagata, eh, per quello che hai fatto, per quello che hai prodotto, per le sensazioni che ne hai ricevuto da quel che hai prodotto, bene, quello è un momento in cui tu hai prodotto valore. Se ti senti appagato o appagata hai prodotto valore. E se ti senti appagato o appagata è perché evidentemente dall'altra parte c'è un qualcuno che ha riconosciuto quel valore, in ogni caso. E anche se non lo riconoscesse nessuno, l'importante è che lo riconosci tu quel valore. Quindi nel momento in cui riconosci di aver prodotto qualcosa di valore, sei una persona di valore. E più lo fai e più aumenti il tuo valore. Te lo ripeto, a maggior ragione se lo fai senza alcun compenso. Poi certo, se ti pagano anche per produrre un valore, bene, questo è ancora meglio. Però io sono del parere, in ogni caso, che produrre valore senza alcun compenso ha un peso maggiore. Spero di esserti stato utile con questa piccola pillola di formazione off-road. Io e il fedele amico a quattro zampe, che te lo ripeto, si chiama King, riprendiamo la nostra corsetta, ci siamo abbastanza rinfrancati qui al fresco e possiamo riprendere la corsetta. Io mi auguro di esserti stato utile, come cerco di fare sempre, e ti saluto con un abbraccio caldo, umido, sudato, ma sempre, sempre molto affettuoso. Ciao!